In un clima festoso e rilassato, i partner del piano territoriale Gray Lab hanno partecipato a Torino venerdì 10 marzo, presso la sede della città metropolitana, all'evento conclusivo. A fargli onore di casa la consigliera metropolitana Sonia Combursano e la presenza degli assessori regionali Fabio Carosso per la Regione Piemonte e Luciano Caveri per la Valle d'Aosta. Il piano territoriale Lab, inserito nella programmazione Reg Alcotra 2014-2020, ha avuto un finanziamento di 8 milioni per lo sviluppo di generazioni rurale attive, innovanti e solidali, capaci di consolidare la presenza di nuove popolazioni e generazioni sul territorio montano. Innovazione delle imprese, mobilità sostenibile, turismo intelligente, qualità della vita e dei servizi nelle zone montane e rurali sono stati oggetto dei singoli progetti che compongono il Piter, tenuti insieme anche dal metodo di lavoro basato sulla condivisione e co-creazione. Molti gli obiettivi raggiunti che sono stati riassunti nell'evento finale e che lasceranno senza dubbio il segno nella prossima progettazione